la cittadella internazionale del movimento dei focolari, dove si svolgerà venerdì, sabato e domenica, 20, 21 e 22 settembre, un evento giunto alla sua quarta edizione, L'Oppiano Lab, promosso dal gruppo editoriale Città Nuova, dall'istituto universitario Sofia e in polo Lionello Bonfanti che hanno sede a L'Oppiano e dalloppiano stessa che farà da cornice all'evento. Che cos'è L'Oppiano Lab? Come già nel nome, si tratta di un laboratorio di tre giorni, di incontri pubblici, dibattiti, workshop, tavole rotonde, durante i quali giovani, adulti, lavoratori, imprenditori, formatori, insomma le varie anime della società civile si ritroveranno per confrontarsi sulle sfide e le criticità di oggi e cercare insieme delle iniziative, eh, delle azioni da portare avanti nel corso dell'anno il titolo dell'edizione di quest'anno è custodire l'italia generare insieme il futuro si parlerà in modo particolare di lavoro e legalità che sappiamo sono due emergenze prioritarie del nostro paese e non solo del nostro ne parliamo questa sera con mauro beretta amministratore delegato e fondatore di ucam.it che cos'è una start up innovativa ha infatti vinto un finanziamento europeo per l'innovazione che offre un team di coach e formatori e un social learning portal. UCAN eroga per privati e aziende servizi di coaching e formazione in videoconferenza, in classi di apprendimento, gestite in ambiente di social networking. È la prima scuola online per coach professionisti, riconosciuta dall'Associazione Italiana. Ancora abbiamo con noi Piero Coda, preside dell'Istituto Universitario Sofia, Luigino Bruni, economista, direttore del Comitato Scientifico della Scuola di Economia Civile, che sarà inaugurata all'Oppiano Lab venerdì pomeriggio, e Michele Zanzucchi, direttore del periodico Città Nuova. Io inizierei con una battuta, una domanda a Mauro. La tua azienda sponsorizza l'Oppiano Lab. Qual è la motivazione che vi ha spinto a sponsorizzare questo evento piuttosto che un altro? Grazie Elena. Eh, sostanzialmente è un allineamento di, di valori e di scopo. Noi siamo un team di coach, di formatori, ci riteniamo umanistici, creiamo nelle potenzialità dell'uomo ma soprattutto eh, nel valore che ha il collettivo nel loro sviluppo. Per cui abbiamo... Portato avanti questa iniziativa che porta una serie di, di servizi, appunto, di coaching che, sviluppo, che sono, tendono a sviluppare la persona ma fruibili a più persone. Non, non tutti hanno la possibilità eh, di arrivare in questi luoghi oppure di vivere al centro di città dove c'è ci ricchezza di questa offerta. E quindi eh, utilizziamo lo strumento che si sta evolvendo sempre di più, internet. La videoconferenza che si è utilizzata in maniera evoluta è veramente uno strumento ricco che riesce a dare moltissimo. Ma l'abbiamo integrata in una social network nella... e noi teniamo social network per la parte più bella del termine, cioè fare networking, fare rete in maniera comune. E quindi mettiamo queste classi, queste persone a crescere assieme, a discutere di temi, a dare continui follow up ai nostri momenti formativi. E lo stesso anche per… lavoriamo anche per le aziende in questo stesso termine. Ad esempio domani parleremo di social intelligence, proprio come sviluppare le potenzialità di ogni singolo per dar valore al collettivo di un'azienda. Ecco, parlando di formazione non si può non parlare dell'Istituto Universitario Sofia che ha sede qui all'Oppiano e si caratterizza per una proposta formativa molto originale. E ancora una volta torna l'immagine della rete di cui parlava anche Mauro, e qui sono le discipline che si mettono in rete. Allora, professore, come cambia la didattica quando a fare rete sono le discipline? Beh, bisogna intanto sottolineare che le discipline entrano in rete attraverso le persone che le esercitano quindi rimane sempre la persona il punto di riferimento di una rete che poi si concretizza attraverso l'incontro di diversi percorsi disciplinari e in questa logica direi che la didattica si arricchisce enormemente questo anche lo sperimentiamo a Sofia eh, sotto due profili, lungo due assi possiamo dire da un lato l'entrare in rete delle discipline, significa che eh, le discipline trovano dei rapporti tra di loro, dei vicendevoli rapporti e questo significa incentivare la capacità dialogica della persona che esercita eh, ogni percorso disciplinare, perché ogni oggetto proprio di ciascuna disciplina non esaurisce mai la interpretazione della realtà, occorre che l'oggetto sia visto da diversi punti di vista, da diverse prospettive, e questo appunto è l'interdisciplinarietà. Ma poi c'è un secondo profilo che è quello della, del fatto che le discipline entrano in rapporto quando accadono, si esercitano in un luogo in cui in qualche modo sono riportate alla loro sergente, al loro significato, al loro destino, è quello che si chiama transdisciplinarietà e cioè le discipline hanno come sorgente e come destino quella persona da cui sono esercitate, cioè il suo sviluppo integrale e lo sviluppo di quei legami di cui e in cui vive la persona. Grazie professore, eh, lei appunto parlava di eh, discipline che si mettono in rete, allora rimarrei a questa immagine chiedendo al professor Bruni, come si mettono in rete il mondo della formazione e dell'educazione e il mondo delle aziende e dell'economia di comunione? Beh, innanzitutto l'economia è una delle discipline in rete a Sofia, Ebbene, siamo partiti dall'inizio pensando che l'economia fosse una delle discipline di questa rete trans e interdisciplinare, L'economia è sempre stata una rete, le prime immagini del pensiero economico rappresentano il mercato come una, una rete di, di scambi, di incontri, quindi la rete è una metafora molto efficace per descrivere il mercato. L'economia di comunione nasce come una grande rete mondiale, quando Chiara Lubica la lancia in Brasile nel giro di pochissimi giorni i continenti dispongono, quindi c'è questa vocazione globale di, di, di interdipendenza che è tipica del progetto stesso. Negli ultimi anni anche in Italia sta crescendo la rete che ha più livelli, cioè la rete è qui locale allo piano, perché il polo industriale è Bonfanti è in rete con Sofia, con la cittadella, con le altre scuole, è in rete col territorio. Questo polo è anche un hub di una rete nazionale, perché delle reti hanno anche gli hub, hanno questi, questi nodi di diversa diciamo, forza e importanza. Quindi il polo fa un, è un hub importante di una rete nazionale. Dato vita quest'anno a un'associazione nazionale di imprenditori edici, l'IPEC, a sua volta è un hub dell'economia civile che è l'insieme delle imprese che vivono l'economia come impegno civile per il bene comune, per crescere insieme. Che infatti inaugureremo qui tra poco, eh, nei prossimi giorni, venerdì. Eh, la scuola di economia civile. Quindi eh, la rete diventa importante se è qualcosa da comunicare. Cioè la rete non basta, occorre avere un messaggio. Quindi, noi abbiamo una rete multidimensionale, abbiamo anche un messaggio, che è la comunione, che è l'impegno civile che bene comune. Grazie professore, allora io passerei adesso la parola a Michele Zanzucchi, direttore del periodico Città Nuova. Città Nuova è un'azienda quindi che opera nel, nell'ambito dell'informazione, allora una, una domanda, che ruolo hanno? Gli operatori dell'informazione nell'educare i cittadini. Ecco, rimaniamo ancora su questo tema. Innanzitutto, per rimanere nell'ambito delle reti, devo dire che Città Nuova da subito è nata come una rete, una rete di redazioni nel mondo. Attualmente siamo 37 edizioni nel mondo, con 24 case editrici. Quindi, una rete che ha non solo per lo scambio di informazioni, ma anche per la formazione. Eh, nel DNA di Città Nuova c'è sempre stato questo binomio, informazione e formazione, mai disgiunte. Pensare che un giornalista non sia anche un formatore è un errore grosso, nel senso che per il fatto stesso che comunica, che mette in rete delle informazioni e per come le mette in rete, ecco che eh, diventa lui stesso un formatore o un formatore positivo o negativo, dipende dall'atteggiamento dall che ha, da quello che veicola e da come ve lo veicola. Può essere un grande formatore, un giornalista che comunica delle notizie cattive, può essere un pessimo formatore, un giornalista che comunica buone notizie, dipende da come lo si fa. Una battuta sul programma e il contributo di Città Nuova, perché eh, proprio per questo impegno nella formazione Città Nuova ha, ha scelto di aderire ad un progetto molto importante che sarà presentato, in particolar modo sabato pomeriggio allo Piano Lab. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa, di una campagna nazionale che è stata avviata da innumerevoli associazioni, gruppi, economia di comunione, istituti universitari e così via per eh, incidere in qualche modo, cominciare a incidere in una delle più grosse piaghe della società italiana che è l'azzardo, che sono le slot machine, che sono tutte queste attività che gratta e vinci, tutto questo universo che sottrae energie, soldi e capacità di pensare a tanta gente che è in difficoltà. Allora cosa, non è una campagna in negativo, cioè boicottiamo quello, ma è in positivo. Cioè premiamo coloro che non hanno le slot machine nei loro locali. Quindi questo mi sembra che sia un modo di fare rete tra coloro che fanno questa iniziativa, mettere in rete i eh, negozi, i bar, le sale giochi che non hanno queste, eh, queste macchine che permettono di spillare soldi a tutti quanti, a, a tutti coloro che ne usufruiscono e anche di creare una mentalità. E quindi questa una mentalità di cittadini impegnati nella vita sociale, nella società civile, per portare al bene comune. Quindi è un'iniziativa che coinvolge non solo degli informatori, non solo dei professori, ma che è veramente un'iniziativa trasversale per il bene comune. Grazie, un'iniziativa in positivo. E tornerei ancora a Mauro con una battuta veloce, eh, una domanda. Eh, la vostra azienda, YouCamp.it, offre un percorso di formazione online. Perché scegliere di, di, di formarsi in rete? Quali vantaggi offre? In una battuta. In una battuta è che ci sono persone che hanno il dono della fede, il dono della collaborazione civile, in tante associazioni, sono tante altre persone, ma tanto, masse, che... Uh, lavorano, famiglie, uh, impiegati, la, non hanno il tempo, non hanno mai avuto questo dono di riuscire a partecipare. Quindi è proprio scopo di questa iniziativa cercare di far avvicinare a eh, elementi di crescita personale, di introspezione con strumenti che loro conoscono e che vivono magari per uh, altri aspetti più ludici o leggeri come Facebook e quindi anche il nostro linguaggio abbiamo cercato di curarlo molto semplice non particolarmente eh, articolato né complesso proprio per cercare di farli avvicinare. Noi ovviamente eh, siamo, è un'organizzazione laica, ma non per questo non abbiamo valori molto elevati. La rete permette questo, la rete permette di far avvicinare, permette di far discutere su argomenti importanti, noi lavoriamo proprio sulla crescita personale, professionale, dove per noi professionale e personale sono due cose messe assieme e la videoconferenza permette di a far raggiungere certi servizi a persone che altrimenti non hanno nel tempo o magari sono situate in posti dove questo servizio non c'è, anche se poi anche persone che abitano vicino lo preferiscono perché alla sera da casa possono usufruirne. E ancora una domanda, uh, ucam.it sostiene lo piano Lab ma anche partecipa piano certo. Lab, siete infatti presentissimi nel programma, in che modo? Allora, abbiamo uno stand che sarà presente in tutti i giorni, in cui, insomma, facciamo vedere quello che facciamo, facciamo vedere il nostro portale, come funzionano le nostre videoconferenze, le tipologie di servizi, chi si scrive può provare gratuitamente il coaching, insomma, c'è chi fa provare prodotti come le lattine di diviti o qualcosa, noi facciamo provare qualcosa che le può servire veramente, Inoltre offriamo due eventi, uno sulla social intelligence, che sarà domani venerdì alle 14.45. Cos'è la social intelligence? Sono questi interventi che facciamo tutto per aziende per cercare di far collaborare meglio le persone, esaltare l'individualità ma all'interno del collettivo, quindi individualità e collettivo messo assieme. Eh, domenica alle 2 invece parleremo di un altro aspetto, sembra magari poco importante ma noi cerchiamo sempre modi di proporre in maniera semplice certi percorsi seri, introspettivi, e quindi parleremo di personal branding. Eh, sembra una cosa di marketing, se eh, sembra un qualcosa di esteriore, in realtà sono percorsi in cui la si parte dalla centratura della persona, quindi dai propri obiettivi, dai propri valori, dal proprio scopo, allora diventa tutto semplice, anche fare un colloquio di lavoro, anche trovare il lavoro, anche relazionarsi in azienda, anche relazionarsi con gli altri. Benissimo Mauro, grazie. Ricordiamo l'indirizzo internet www.ucamp.it dove troverete tutte le informazioni e modo anche di mettersi in contatto con voi. Stiamo concludendo la nostra trasmissione. Ringrazio i nostri ospiti e ovviamente non mi resta che darvi appuntamento allo Piano Lab il 20, 21 e 22 settembre qui allo Piano. Un saluto a tutti.